Tag. tag e tag domande. Tag. No. Non mi trovo il titolo cazzo. <ride> ok, adesso sto registrando, eh. Stiamo guardando se c'è tutto centrato. Sì. Va bene, ci vediamo da qua. Mi venga pure addosso, sa sì. che un profumo di donna è, è sempre piacevole. Aspetta allora... sì. un attimo. Sì. Allora, parto prima io e poi ti presento. Sì. Ma in realtà ho lavorato allora. dipende sempre cosa si intende. Bello lavoro, allora niente, no, no, no. La taglio questa perché l'abbiamo già che È de detta eh, ok eh, Contessa sempre da Instagram. Teresa, ma capo, no, capolo, makeup, makeup. Scusa, niente, la taglio anche questa. Dico sì. eh bene. Beh. Okay. devi metterti lì ma poi tua figlia ti può insegnare e poi vedrò insieme a lei oh sì sì fresco dal personaggio mi viene quasi siamo questa. centrate? no e non siamo, no. siamo centrate di testa dalla tua ah. gioia forse lì sì, ma di testa poco così ok ah, sì non so che cosa dovrebbe oh. funzionare ma è partita? No, partita va, sta registrando. Ah, sta registrando, ecco, okay, no. sì. <ride> tutta la cosa di limone orsì. Sì. Uh, allora Contessa, sì, vogliamo dire che cosa c'è in programma. Eh, no, che brutto, cosa c'è in programma? <ride> cosa c'è in programma? No, no, no, no aspetta, taglio. Eh, quindi vi salutiamo con un pizzico di... Ginevra viene dal monte. Ginevra viene dal monte, no. Ho detto, allora vi salutiamo con un pizzico di ironia. Ah, l'avevo già detto io. No, no, no, il era, era da ripetere. Ah ah, come... ah, ah, ah. Eh, ok. Cosa facciamo? Allora, aspetta. Vi saluto tutti caramente con un pizzico di umorismo e di auto ironia basta <laughs>